Allora, la, entriamo un attimo nel merito dell'intervento comunque che emendativo che è stato sottoposto a noi dal, dal Partito Democratico. La proposta in sé e il tema ovviamente non è, non è da rigettare, anzi, il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista ha sempre sostenuto che lo smart working fosse un elemento fondamentale per lo sviluppo della città, ma anche per lo sviluppo del futuro del lavoro. Mm, ricordo anche con la collega Guerrini, mm, Presidente della Commissione Pari Opportunità, mm, di recente, quindi insomma non tantissimi anni fa, credo un anno fa, mm, fu fatta anche una uh, seduta di, di Commissione per approfondire mm, questo, questo aspetto. Mm, dal momento uh, dell'esplosione, diciamo, dell dell'emergenza, io, questo devo assolutamente eh, riconoscerlo e, e, e va riconosciuto <coughs> la giunta si è mossa con tempismo e, e l'assessore De Santis devo eh, assolutamente riconoscerlo mh, qui eh, davanti a tutti insomma che eh, anche la memoria di giunta che eh, la, la giunta capitolina ha, ha approvato il 24 di aprile che dà già indirizzo per addirittura consolidare eh, il tema del lavoro agile eh, per una quota pari di almeno il 30%, fornendo anche indirizzi al Dipartimento di Trasformazione Digitale. Quindi mh, eh, da questo punto di vista l'amministrazione già si è mossa, già ha fatto e lo chiedo con estrema onestà intellettuale, riconosciamo che effettivamente va riconosciuto che la giunta, l'assessore De Santis, la sindaca e tutti i direttori sul tema del lavoro agile si sono mossi tempestivamente, hanno raggiunto i risultati, mh, grandi risultati e hanno già dato, la, visto che questa delibera dà indirizzo alla giunta, ma la giunta ha già attuato e in questo caso è un passo avanti diciamo all'assemblea e sta portando avanti quindi questo indirizzo va detto che noi abbiamo già approvato comunque una, un emendamento nel quale abbiamo come dire, già riconosciuto e consolidato che il lavoro agile farà e fa parte per come la vedo io e per come lo interpreto l'emendamento che abbiamo approvato un consolidamento dell'attività amministrativa poi c'è il fatto che il piano triennale ICT disciplina l'apparato della, della cosiddetta città piattaforma. È, ehm, il tema del lavoro agile è un tema che forse sta sicuramente interconnesso, ma non è l'obiettivo prioritario del piano triennale CT. Il piano triennale CT, che è quindi quello di costruire la macchina o di ripensare al modello della macchina al servizio della comunità cittadina, e al servizio anche dei cittadini e soprattutto anche di coloro che operano per me i lavoratori su questo e quando abbiamo approvato la delibera sull'intelligenza artificiale ci dai, se non ricordo male, John Connor del film di Terminator ragionando sul ruolo tra l'intelligenza e le macchine per cui l'intelligenza umana è superiore a quella delle macchine e io la vedo così quindi il tema del, del lavoro agile fondamentale noi lo condividiamo, sta un piano superiore al piano triennale, ICT sarà proprio un altro livello, perché riguarda la dignità del lavoratore, del lavoro. quindi anche esprimere un indirizzo così, o si eh, poteva diciamo fare un lavoro mh, eventualmente di approfondimento diverso, oppure, come abbiamo fatto noi nel nostro emendamento, intanto abbiamo riconosciuto il consolidamento del lavoro agile che già c'è nell'attività eh, amministrativa, che già c'è, e la Giunta lo sta portando avanti. Quindi io con la massima onestà non, non mi porrò insomma eh, in contrasto con questo emendamento votando in modo contrario ma eh, come mov Movimento 5 Stelle ci asterremo ma semplicemente perché stiamo dicendo delle cose che noi abbiamo già detto e sono già secondo me in corso e questo diciamo in questi termini <coughs> è il, il mio intervento, grazie